Grazie Presidente. Allora, eh, prima di iniziare l'illustrazione della proposta, di ehm, iniziativa consigliare come ha ricordato anche lei, ci tengo sicuramente a mh, eh, iniziare con dei ringraziamenti a tutti coloro che in questo periodo, nel periodo di mh, redazione, deposito e, e comunque di lavoro che è eh, continuato successivamente, più di un anno è durato, hanno... A presentare oggi e quindi ehm, un sentito ringraziamento va certamente al Dipartimento Mobilità, all'assessorato eh, alla Città in Movimento sia il precedente che eh, l'attuale, eh, a Roma Servizi per la mobilità, alla Polizia Locale che ha, eh, ci ha aiutato a strutturare l'impianto sanzionatorio eh, rispetto all'attuale regolamento vigente che la delibera dell'Assemblea Capitolina 68 2011 perché ricordiamo che questo è un, è una modifica a questo regolamento cioè al regolamento vigente alla delibera che ho appena citato e eh, ovviamente un ulteriore ringraziamento va alla, a tutte le associazioni e alle organizzazioni sindacali di categoria che appunto nel corso di questo periodo tramite delle riunioni ma anche apposite e ufficiali commissioni di eh, sedute di commissione e, o anche attraverso la commissione consultiva hanno comunque ci cioè hanno inviato le loro uh, osservazioni per migliorare il testo. Questa delibera punta ad introdurre delle misure innovative ehm, di cui eh, sia i conducenti isolari che eh, i clienti potranno trarre eh, beneficio. Abbiamo ritenuto opportuno aggiornare il regolamento eh, con delle modifiche che fossero coerenti sia a delle ehm, nuove norme o anche per esempio a sentenze del TAR che sono intervenute nel frattempo perché ricordiamolo la delibere che andiamo a modificare è del 2011, quindi nel, in questo lasso di tempo ci sono state le modifiche e quindi ovviamente non potevamo non adeguare il nuovo testo a a quanto poi è intervenuto in questo momento e anche a modifiche che fossero coerenti con eh, nuovi strumenti online eh, dedicati, introducendo anche norme e tecnologie che potessero comunque migliorare le condizioni di eh, lavoro di taxi e NCC sotto il punto di vista della sicurezza, dell'intermodalità e anche del contrasto al fenomeno dell'abusivismo. Questa proposta di regolamento rispetto al regolamento vigente, che ripeto la 68 delibera 68-2011, eh, si occupa soltanto di trasporto pubblico non di linea eh, mediante autovettura. Quindi sono state estromesse per ovvie ragioni le, mh, ehm, le botticelle e il, il trasporto dedicato ai soggetti con disabilità. Dico per ovvie ragioni perché? Perché a novembre abbiamo votato l'Aula e lo dico anche ai cittadini in visione, abbiamo votato un uh, il regolamento apposito per il trasporto uh, mediante la trazione animale, quindi le botticelle. Nel, se non erro nella data, a fine eh, 2018 uh, è stato votato il regolamento del trasporto di soggetti con disabilità, quindi diciamo, abbiamo uh, splittato e si dedicherà soltanto alla, ai tax e all'NCC per dirla in soldoni. Quindi la principale motivazione che eh, ci ha portato poi a intraprendere questa modifica di regolamento è stata quella di voler rendere un servizio più efficiente, una disciplina più chiara anche e soprattutto aggiungo sotto il profilo oh, sanzionatorio rispetto alla versione vigente, quindi realizzando un eh, regolamento che possa tutelare tutti, sia la categoria che la, la, i clienti. Quindi, Parto con l'illustrazione delle novità introdotte, allora, inizio con l'utilizzo del POS, che è uno strumento che garantirà, che garantirà trasparenza, aumenterà la qualità del servizio taxi e che quindi diventerà obbligatorio per tutti. Quindi ogni eh, cliente, ogni cittadino sarà che eh, prendendo un taxi potrà pagare con, eh, con Bancomat senza attendere un'autovettura che potrà offrire questo servizio. Altra novità importante che è comunque è già ehm, in attivo da, da qualche anno ma l'abbiamo voluta fissare nel regolamento è l'iscrizione obbligatoria, in questo senso obbligatoria perché è fissata nel regolamento, alla piattaforma Taxi NCC Web, che è una piattaforma utile per gestire, alla, alla categoria, alle categorie per gestire le pratiche d'ufficio e, e anche le relazioni tra eh, l'amministrazione la, e mh, e appunto le, le esigenze della categoria stessa ed è un'applicazione che permetterà quindi di, di semplificare, di efficientare e migliorare gli attuali processi operativi e gestionali. Quindi abbiamo informatizzato eh, tutte quelle serie di operazioni che i tassisti e i noleggiatori erano tenuti a fare eh, recandosi fisicamente presso la sede di Roma Servizi, come per esempio ad essere una sostituzione alla guida, il al, al cambio turno, eccetera. Eh, poi, per eh, contrastare eh, in qualche modo la disinformazione e il fenomeno d'abusivismo diffuso specialmente in aeroporti e stazioni, come eh, purtroppo ben sappiamo, abbiamo, eh, istituito, abbiamo chiesto, quindi abbiamo inserito nel regolamento l'istituzione di, di un idoneo servizio di eh, informazione e di supporto eh, all'utenza taxi. Eh, che dovrà essere questo servizio istituito da Roma Capitale tramite apposita mh, delibera di giunta eh, successivamente prima all'inizio parlavo dell'apparato dell sanzionatorio che è stato sviluppato grazie alla concertazione con la polizia locale eh, abbiamo reso più efficiente quindi il controllo della polizia locale quindi ampliando anche e completando quella um, struttura di, di norme che prevede le, le sanzioni eh, rispetto quindi appunto al regolamento vigente, quindi oltre a richiamare per esempio gli articoli 85 e 86 del codice eh, della strada o anche le varie sanzioni previste nella legge nazionale 2192 e nella regionale mh, 53, 58 scusate, del novantatré. Abbiamo anche previsto ulteriori sanzioni. Abbiamo ampliato anche i requisiti per la sospensione e per la decadenza eh, delle licenze, prevedendo altre fattispecie. Per esempio, abbiamo disposto la revoca re eh, nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per i delitti colposi, non colposi um, a pena restrittiva di um, non superiore ai, ai due anni superiori scusate due anni, e, o comunque per aver tenuto un atteggiamento violento che come ben sappiamo purtroppo ehm, sono capitati insomma, le crona che hanno riportato ehm, episodi di questo genere. Altra novità da introdurre che abbiamo introdotto è, ehm, riguarda le turnazioni integrative, le cosiddette doppie guide, ovvero naturalmente saranno, sarà oggetto eh, non appena sarà. Ehm, Diciamo, ci si augura che non appena finire la pandemia, eh, e quindi i livelli di, di domanda e offerta potranno tornare nella situazione eh, pre-COVID, eh, l'amministrazione potrà valutare, quindi avrà la facoltà di attuare un, appunto, le cosiddette eh, tornazioni integrative, quindi le doppie guide con adesione facoltativa da parte eh, dei tassisti, quindi per ehm, assicurare il tempestivo e ehm, eh, eventuale insomma, adeguamento dei livelli eh, essenziali di offerta del servizio taxi in situazioni dove eh, sicuramente potrebbe esserci una eh, maggiore domanda. E ancora altre questioni, abbiamo per esempio eh, definito eh, Abbiamo definito una serie di questioni che in realtà ci sembravano anche abbastanza ehm, come dire, scontate, però in realtà eh, tra, attraverso le diciamo, denunce, le osservazioni che ci sono pervenute dalla categoria abbiamo notato che così scontate eh, no, non erano. Quindi per esempio abbiamo definito l'accesso di taxi NCC limitatamente al carico, e allo scarico dei passeggeri all'interno delle, de, delle aree pedonali o comunque delle aree dove fossero previste delle limitazioni eh, di traffico. Abbiamo, eh, Abbiamo apportato dei cambiamenti eh, nell'apposito nell articolo che riguarda i requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e l'abbiamo esteso, eh, esteso anche il possesso per il mantenimento della titolarità della licenza stessa in occasione della vitimazione quinquennale. E ancora abbiamo anche aggiunto ulteriori specifiche che riguardano le mh, eh, autovetture adibite al servizio taxi quindi per esempio la possibilità di eh, sponsorizzare delle tariffe eh, soprattutto quelle fisse che ben sappiamo, insomma per porti e aeroporti, attraverso ad esempio, questo abbiamo fatto tramite emendamento, attraverso la possibilità di esporre, se cioè, entrambi poggi a testa di, dei sedili anteriori le, dei, mh, um, eh, appunto questa delle, delle specifiche mh, appositi eh, poggiatesta, insomma, si chiamano appunto così che potessero riportare le, le tariffe. Eh, o anche abbiamo introdotto per favorire la mobilità sostenibile la posizione di eh, rack removibili ovviamente facoltativi eh, che possono essere, possono servire per il trasporto delle biciclette questa è una cosa che va per la maggiore per esempio nel nord Italia quindi è una cosa che abbiamo eh, recepito eh, per quanto riguarda anche lo stazionamento taxi una delle cose che ci sembrava scontata per esempio abbiamo ehm, definito il fatto che per esempio quando eh, ci sono delle, delle manifestazioni sportive, dei convegni, dei congressi eccetera eh, di definire in accordo con appunto, gli gestori e la polizia locale degli appositi stalli dove ehm, possono stazionare i, mh, i taxi e quindi fare servizio eh, anche lì oppure ancora quando vengono tolti anche in maniera momentanea per eh, problemi di circolazione, lavori o altro degli stalli taxi prevedere ad una ehm, realizzazione di, temporanea degli, di in apposite zone e degli stessi stalli proprio per evitare di eh, togliere la, in qualche modo il servizio anche lì. Eh, poi per quanto riguarda, vado a concludere, eh, la commissione consultiva è stata un po' rivista che è un organo all'interno del quale si mh, riuniscono i tassisti, c'è cioè una comunicazione tra, eh, diciamo, aventi diritto, quindi delle organizzazioni sindacali che eh, possono partecipare eh, appunto sulla mh, base di alcune questioni, Per esempio nell'attuale regolamento è prevista la partecipazione in base a dei calcoli e delle percentuali, invece noi abbiamo introdotto la partecipazione prevista in base a delle liste del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi avendo a livello locale gli stessi rappresentanti, o cioè comunque a livello di organizzazione ovviamente, gli stessi rappresentanti di associazioni e organizzazioni sindacali di categoria e abbiamo comunque un po' modificato la gestione e la, le varie funzioni della commissione consultiva comunque pur mantenendo la, la sua vocazione e quindi la, le, le, le tematiche, le, le competenze che, che si trattano in quel contesto, dividendo comunque anche le eh, questioni eh, che si vanno a trattare divise per categoria, quindi sia per taxi che per NCC perché ovviamente essendo diversi tra loro avranno anche bisogno di, mh, di confronti diciamo, appunto, eh, diversificati. Abbiamo istituito infine la commissione di ehm, garanzia con eh, un'apposita delibera di mh, giunta capitolina che eh, quindi consiste nella partecipazione nei casi e poi nelle modalità che verranno poi eh, stabiliti all'analisi dei comportamenti eh, individuati come violazioni disciplinari dell'apposito regolamento e del codice di comportamento che la delibera eh, di giunta. Eh, ultima cosa e concludo veramente, eh, ci tenevo a dire che eh, le interlocuzioni, questa proposta è stata depositata nel febbraio del 2020 e sono ovviamente continuate le interlocuzioni con la categoria per migliorare come purtroppo ben sappiamo sono sopraggiunti, è sopraggiunta una pandemia mondiale che ancora stiamo uh, vivendo e che quindi in qualche modo questo in tutti i campi ovviamente non solo per quello che concerne questa proposta ci sono stati e ci sono tuttora purtroppo delle forti ripercussioni non solo sociali ma anche um, e sanitarie ma anche economiche quindi per um, appunto per andare incontro alla categoria, eh, anticipo che rispetto alla bozza eh, depositata sono stati presentati degli emendamenti importanti che prevederanno eh, l'eliminazione dell'obbligo della regolarità del DURC come requisito di rilascio e mantenimento della titolarità della licenza e delle autorizzazioni in, eh, e anche quindi in corrispondenza della, della ridimazione quinquennale della mh, licenza o dell'autorizzazione e proprio per quanto riguarda la quinquennale, altro emendamento che abbiamo oh, depositato consisterà nell'eliminazione del costo e quindi verrà fatta d'ufficio da Roma Servizi per la Mobilità entro 90 giorni dalla scadenza della vinimazione del titolo stesso e quindi poi, non perché attualmente la fanno invece pagando il, um, gli operatori di categoria, invece verrà fatta d'ufficio e gli arriverà la notifica di um, avvenuto rinnovo, quindi in automatico, sulla piattaforma di cui parlavo prima che è Taxi NCC Web. Grazie Presidente, ho concluso.